I cuori personalizzati su minecraft Oh prendiamolo E mi si è ricaricato un cuore Chissà cosa può fare questo Ogni volta che completerò un nuovo advancement Potrò prendere un nuovo cuore E guardate qua Non chiedetevi perché ho l'ender chest Oh no sta arrivando notte Devo rubare tutto il cibo qua Vabbè dai, ripianto perché sono bravo Aia! Comunque mi sa che prima ho preso un advancement Raga questo nuovo cuore mi dà l'armatura anche se non ce l'ho addosso come vedete da qua Questi cuori sono potentissimi se li volete in giro Anche nella vita reale dovete lasciare like al video E commentare con ciao nei commenti così mi posso mettere il cuoricino nei commenti Quello super forte Comunque ho preso l'advancement della pietra e quindi dovrei prendere un altro cuore Questo cuore che sto per mangiare ti dà tipo una pozione Ehi abbiamo lo zombie Vediamo se mi faccio colpire Aia! Raga guardate questo coso praticamente ammazza... Vedete? L'ho lasciato io con i miei cuoricioni. Bello. Allora, io qua vedo il Nether. So che è una pessima idea andarci. Però tecnicamente noi abbiamo i cuori. E se andiamo possiamo effettivamente... Eh, abbiamo un altro coso. Stavo per dire, possiamo metterci altri cuori. Questo cuore è il, cuo è il totem del non morto. Oh, ma guarda tu. Ora funziona. Bene. Possiamo andare direttamente nel nether Ragazzi Allora a parte che abbiamo fatto un nuovo advancement Ho mangiato il cuoicione Oh no Oh no Oh no Oh no Ah ci picchia raga Adesso io come faccio ah, a scapparmela Però posso utilizzare la strategia E picchiarli e farli andare ah, Avete visto? Praticamente sto qua mi può uccidere Perché mi ha, mi, ha, mi, ha, mi, ha, mi ha usato il totem raga Mi ha usato il totem sto qua Ma vi rendete conto? Cioè praticamente mi ha protetto col totem Assurdo sta roba Ok Scappiamocene via Ah aiuto Bello del quarzo Non mi serve a niente Dato che non è la mia vanilla Scrivetemi se volete Che facciamo una vanilla Comunque Sarebbe molto bello Cioè beh La chiamiamo vanilla Ma tipo qualcosa di più Interessante eh? Allora Tecnicamente qua ho trovato Una fortezza Il che non è Propriamente positivo È positivo Ma in parte Perché praticamente La fortezza Sanno tutti molto bene Che è super pericolosa E eh, quindi Questa fortezza Dato che è pericolosa Potrebbe uccidermi Cioè il discorso è logico Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo E eh, mi ha evocato però i signori Adesso ve la cavate male voi eh. Vedete adesso Oddio oh li sta attaccando Assurdo Guardate raga Che figata sta roba No vabbè io li voglio. Ne raga ve l'ho detto Se li volete nella vita reale Dovete lasciarla. like Perché io li voglio troppo adesso Cioè Io ve lo dico Se sopravviamo dal warden Abbiamo vinto tutto E comunque posso andare a prendere un altro cuore Molto bene Non so cosa faceva questo cuore Ma Quello raga è uno sculcoso eh, questo è pericoloso, eh, perché Se questo qua può far spawnare il warden E non sto scherzando, questo è proprio il responsabile Raga, raga, che schifo Che schifo Ok, no, um, Non potevo sopravvivere in queste condizioni, mi spiace Anche con tutto il bene del mondo, ma non ce l'ho fatta. E ci vediamo al prossimo video Ciao